Ciao a tutti e ciao a tutte e ben arrivati ai nuovi iscritti al canale. Voglio prima di tutto scusarmi con voi se non riesco a caricare un video a settimana. Eh, è un periodo un po' particolare e magari in futuro avrò un modo di parlarvene. Uh, fatto sta che comunque anche il tempo non è che è stato un granché, quindi la luce in queste ultime due settimane qui nel vento era pessima soprattutto per i video quindi oggi il primo giorno di sole mi ci sono subito buttata a filmare um, questo tutorial oggi voglio parlarvi di un argomento stragetonato tra chi appunto si avvicina alle erbe tintorie ossia riguarda quanto tempo dopo la tinta chimica possiamo fare le e quanto tempo dopo l'enè possiamo fare la tinta chimica. Vi voglio portare in primis la mia esperienza, quindi più di otto anni fa quando ho iniziato a fare le erbe tintorie, praticamente ho applicato il mio mix tintorio sui miei capelli tinti da meno di sette giorni e soprattutto avevo anche fatto delle mesh, delle mesh orribili mi ricordo ancora che non mi ci vedevo proprio, avevo proprio questo colore rammato molto chiaro, che, a parte che anche le mesce erano fatte malissime. Vabbè, lasciamo stare. E venivo da un periodo praticamente di anni. Io ho avuto la mia, i miei primi i miei capelli bianchi quando ero giovanissima. Quindi mi ricordo che andavo alle elementari e avevo i professori che dicevano: Ah, Rosalia ha già i capelli bianchi per dirvi. Quindi veramente ho iniziato giovanissima a fare le tinte chimiche. Ero arrivata appunto 8 anni fa che ogni 20 giorni dovevo fare la tinta chimica, avevo e ho una ricrescita fulmine, quindi dopo 20 giorni già ho la striscia bianca di, di capelli bianchi. E il problema è che appunto facendo così spesso le tinte chimiche, anche se utilizzavo tinta senza ammoniaca, eh, quello che pensavo fosse meno nocivo per, per la mia cute e per i miei capelli, era sempre una tragedia perché veramente soffrivo tantissimo. La cute era sensibilissima, era irritata e non ne potevo più, ovviamente come. La maggioranza di voi mi sono approcciata anche io alle erbe tintorie perché ero disperata, non ne potevo più e dovevo assolutamente trovare una soluzione alternativa alle tinte chimiche. Fatto sta che appunto facendo le mie indagini e dieci anni fa vi dico che non era facile reperire informazioni valide su, uh, le nee, sulle erbe tintorie. Um, ho deciso finalmente, nella disperazione, di, um, di provare appunto la lausonia, la il katam e anche uh, la casa, ho fatto le mie ricerche sui forum anche stranieri e nonostante il trend generale era che appunto n è uguale rosso sui capelli bianchi, oh, avevo trovato questa teoria interessante del, del katam e dell'indigo uh, da abbinare alla lausonia per ottenere il castano. Fatto sta che comunque, tornando al soggetto di oggi, dopo meno di um, 7-8 giorni, cioè giorni che avevo fatto la tinta chimica e anche le mesh, che odiavo, ho applicato il mio mix tintorio e il risultato è stato strabiliante, è stato bellissimo. Ho fatto ovviamente il mio primo test di prova su una ciocca di capelli, inizialmente l'ho fatto raccogliendo i capelli dalla um, spazzola, però poi ho provato anche su una ciocca nascosta. Fatto sta che uh, è andato tutto benissimo. L'accorgimento che però ho fatto è stato quello di essere certa di utilizzare delle erbe tintorie pure. Perché dico uh, di usare delle erbe tintorie pure? Perché uh, spesso e volentieri... In erbolisteria, dove è il posto più comune dove la gente si reca magari per trovare appunto, uh, le erbe tintori oppure comunque un'alternativa alle tinte chimiche, trovate l'enne addizionato di picramato. Trovate proprio scritto o oh, rosso forte oppure comunque c'è scritto nell'inci piccolino lausonia inermis che è il nome dell'enne uh, dell rosso, quindi il nome botanico e poi trovate accanto uh, sodium picramate. Cos'è il sodium picramate e perché lo aggiungono? Il sodium picramate è un pigmento chimico che si aggiunge per rafforzare i toni rossi della lausonia e anche per dimezzare i tempi di posa. Quindi praticamente con 30-40 minuti 40 minuti di posa ottenete il risultato che normalmente otterreste con una lausonia pura dopo non so 2-3 ore, ore. Fatto sta che comunque utilizzando un um, enel rinforzato con il picramato scarica anche tantissimo, quindi andate avanti per settimane con asciugamani e federe macchiate, mentre nel caso della laustonia pura devo dire che eh, dopo massimo due shampoo non scarica più così tanto, poi dipende ovviamente dalla qualità di laustonia che utilizzate. Personalmente io ho un asciugamano dedicato proprio eh, a quando faccio le erbe tintorie, ma più di tanto non lo vedo macchiato e eh, mi ricordo che anni fa non sciacquando bene i capelli potevo macchiarlo, ma se io sciacquo bene i capelli, li lavo anche con una passata di shampoo, è difficile che appunto finisco per macchiare l'asciugamano che utilizzo per asciugare i capelli. Tornando al picramato, quindi se fate una scelta di utilizzare un enne che appunto contiene picramato, lo potete fare solo se avete ehm, il vostro eh, colore naturale, quindi non un colore ottenuto con una tinta chimica, perché se andate ad utilizzare su dei capelli tinti chimicamente un anello rinforzato con picramato, i riflessi verdognoli sono proprio una certezza, perché eh, è molto probabile che ci sia un'interazione tra la tinta chimica e questo picramato di sodio, che peraltro eh, di solito è contenuto ad, a, ad un 0.1. Nella diciamo, formula del prodotto tintorio perché è ritenuto, ritenuto sicuro in, entro questa percentuale, però non è detto che in soggetti che sono predisposti a sviluppare allergie non dia prurito o che comunque non sviluppi eh, un'allergia. Personalmente non <coughs> l'ho mai provato e lo sconsiglio. Sinceramente, e soprattutto le donne in gravidanza eh, che allattano devono assolutamente. Evitarlo perché è ritenuto nocivo per il feto. Comunque il mio consiglio è che se amate cambiare il vostro colore spesso, quindi mh, avete la tipologia di fusto robusto che vi permette di fare mille esperimenti, decolorare, colorare, decolorare, colorare, tingere di nuovo e così via, vi sconsiglio l'utilizzo delle erbe tintorie. Perché ehm, non andate che a complicarvi la vita, perché una volta applicato la laustonia sul nostro capello sapete che non va più via. E quindi è molto più facile che poi dopo se andrete ad utilizzare decolorazione oppure tinte chimiche avrete dei problemi nell'appunto ottenere il colore che diversamente lo otterreste con molta più facilità. Ne prende sulla tinta chimica dipende ecco so che adesso vi, vi ho messo in crisi però dipende molto dal colore che si desidera ottenere se ehm, come nel mio caso andate ad, eh, a colorare i vostri capelli con un mix tintorio che replica per certi versi la tinta chimica il colore prenderà quindi andate a colorare ehm, su un castano scuro ottenuto con una tinta chimica con un mix tintorio che vi porta uh, il colore su un castano scuro non avrete problemi, però se per esempio siete un biondo cenere, avete la ricrescita biondo cenere naturale, avete le lunghezze uh, tinte chimicamente, quindi uh, un colore biondo, applicando un biondo non solo non uh, uniformate la ricrescita con le lunghezze, perché? Come sapete, le erbe tintorie non contengono agenti depigmentanti, schiarrenti. Quindi non solo non andate a uniformare il tutto, però rischiate addirittura, uno, di um, scurire di una tonalità le vostre lunghezze tinte chimicamente e due, rischiate di uh, ottenere dei riflessi strani sui, sulle lunghezze tinte chimicamente. Quindi, mi raccomando, fate le vostre valutazioni, quan, valutazioni quando... Decidete di utilizzare l'erbe le tintorie sui capelli tinti chimicamente anche in base al colore che desiderate ottenere. Se su questo colore, quindi su questo ricrescita biondo, cenere lunghezze bionde, desiderate ottenere un castano medio, potete farlo tranquillamente, non avete problemi ad uniformare e a appunto ottenere un colore più scuro. Il problema è quando desiderate schiarire oppure desiderate rimanere su un colore altrettanto chiaro con le erbe tintori. Le persone che fanno uh, le da tanto tempo e che per qualsiasi ragione decidono di passare alle tinte chimiche oppure semplicemente le persone che vogliono iniziare a usare usarle, ne, però hanno ovviamente la preoccupazione che per una qualsiasi ragione non si possano trovare bene, ovviamente la domanda viene spontanea, ma se io faccio l'ENE dopo, riesco a tornare alla tinta chimica? Prende allora, ci sono anche qui uh, delle casistiche: c'è il caso uh, del appunto um, capello scuro colorato con NE co per ottenere un colore scuro. La tinta chimica per ottenere un colore, un colore scuro non dovrebbe darvi assolutamente problemi. Invece se avete un colore eh, scuro tenuto con l'enè e volete applicare una tinta chimica per ottenere un colore più chiaro, è facile che abbiate dei problemi a, ottenere, eh, a far prendere il pigmento sintetico su eh, un fusto che appunto è rivestito dalla lausonia, perché come ben sapete il, la molecola tintoria della lausonia, il lausone, lega con la cheratina presente nel fusto. Quindi potreste avere delle difficoltà, se appunto siete delle persone che amano cambiare spesso il colore dei propri capelli, vi sconsiglio le erbe tintorie. Voglio concludere questo video con il consiglio più ovvio che vi do sempre che si applica sia nel caso in cui volete appunto, utilizzare l'ene per la prima volta sui vostri capelli tinti chimicamente, ma si applica anche nel caso in cui desiderato, desiderate applicare una tinta chimica su dei capelli enati. Dovete assolutamente fare il test di prova, il famigerato test di prova, io vi ho fatto anche un, un video al riguardo, se non sapete bene come eseguirlo, ehm, insomma il tempo di posa, tutto il resto, vi lascio il link nell'info box del video. Mi raccomando, prima di fare qualsiasi cosa sulla vostra chioma, fate questo benedetto test di prova perché veramente evitate tantissime tragedie e soprattutto messaggi disperati in cui um, scrivete um, appunto che um, dovete praticamente rasarvi al zero perché il colore che è venuto fuori è un disastro. Spero che il video vi sia tornato utile e um, spero anche di rivedervi presto. Se vi è piaciuto mi raccomando condividetelo su internet, su facebook dove ritenete più opportuno. E noi ci vediamo nel prossimo tutorial. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale. Ciao!